Allora, io ho preparato una, un menù molto, molto, cioè certo. praticamente tutto. E, faremo il più possibile. E, intanto tengo a precisare una cosa, che sui non ci siamo capiti tanto, molto bene già la volta scorsa. E, io eh, avevo detto che gli istruttori potevano, se volevano, portarsi l'arco personale. Lui ha capito, portate tutti l'arco scuola che imparate a tirarsi, Non è così. Abbiamo parlato di tante cose, tra cui però l'arco scuola era destinato agli arcieri, quando anche avessimo fatto il, un seminario per gli arcieri. tante cose ovviamente... Non è necessario, era necessario. Non faremo pratica di tiro faremo didattica didattica per fare pratica di tiro quindi eh, c'è stato questo qui proposto tra parentesi alla fine del, del corso vi faranno anche un questionario su, sull'attività a me hanno dato zero perché non hanno fatto pratica no qualcuno solo uno solo che non, ha... Ciao, non ha capito qual era lo spirito per gli istruttori, gli istruttori non è che devono venire qua a imparare a ragionare, devono imparare la didattica, imparare a sentire cosa c'ho da dire di nuovo, farsi le proprie, le proprie idee e, e attingere quello che c'è da attingere, se c'è da attingere. poi sapete perfettamente, e tengo a precisare questo punto, ma più importante, che un formatore. deve instillare dei dubbi su quello che già sapete perché già, già voi siete istruttori, già voi siete, siete in gamba, sapete tutto sulla tecnica, eh, avete le idee chiare di sicuro non, non ho dubbi su questo ma io vi devo instillare qualche dubbio in più no? perché voi possiate sperimentare perché voi possiate eh, andare a cercare nei meandri di cose nuove eh, Aumentare, per, per far aumentare il verbo ai vostri, vostri allievi questo è, è, è, è il perché di tutto no? poi parliamo, parleremo di tutto vi dirò le mie idee dirò anche, parleremo anche dello standard sulla moderna tecnica di tiro non c'è dubbio non è che parliamo di cose eh, che la terra è piatta o che, eh, che ci sono delle cose nuove comunque il menù eh, diciamo che eh, è un po' meno questo, no? parleremo. parleremo, cercheremo di parlare di tutto, poi seguiremo un po' l'onda che deve venire da voi, no? quello che approfondiremo di più o di meno su quello che abbiamo a disposizione, comunque questo è quello che abbiamo a disposizione, no? tecnica moderna del tiro al coludo, fondamentale in sequenza di tiro. Organizzazione del tiro e i sistemi di mira della puttina, poi parleremo anche un pochettino di scienza dell'arco nudo, quindi il FOC, il volume di coda e il pillar che sono argomenti che magari sono toccati poco e magari così ci chiariamo un pochettino l'idea cosa dice la scienza su, questo, su questi punti: allenamenti e aspetti comuni della tecnica in atleti di alto livello. Quali sono le personalizzazioni e l'evoluzione che hanno avuto? Nella tecnica di tiro. Poi parleremo sicuramente dei materiali, della loro messa a punto, l'importanza della grip e l'evoluzione dei nuovi materiali e cosa dicono i nuovi regolamenti a tal proposito. Ah, mancava c'è qualcuno? Ciao! Questa volta! Poi, tanto non abbiamo ancora cominciato, poi parleremo se, se avanza tempo dell'arco tradizionale, dell'arco lombò, della mira istintiva, della peculiarità del tiro di campagna 3D, dei tiri di salita e discesa, degli errori di perpendicolarità, di qualche cenno di balistica esterna, vedremo anche strategie di gara e soprattutto valutazione e stima delle distanze con i sistemi parametrici cioè e non parametrici che voi sicuramente la sapete lunga anche voi però magari ci chiediamo un pochettino le idee vi dico che metodo adoperò io e così vi fate un'idea e se avanza tempo solo se avanza tempo parleremo di target panic e di casi concreti di casi concreti di target panic e eh, e possibili soluzioni. Vediamo un po' se sì, possiamo anche affrontare questo questo argomento. Poi, poi ispiratemi sugli argomenti e cercheremo di buttare, buttare nel fuoco più caldo possibile, ok? Ci siamo